Vedete quanta bellezza sta qui davanti a un Vedete quanta bellezza sta qui davanti a un E Le femminucce, una diciamo. Questi ragazzi sono la gioia della nostra comunità, che vanno a Allora ragazzi, prendiamo il cuore del mandato e andiamo direttamente alla luce dove sta il sacerdote. Gioia alla comunità cristiana accoglie il vostro entusiasmo alla vigilia di questo i scuolatori animare le giornate dei vostri ragazzi non è compito facile nessun spontaneo richiede passione e pazienza siete consapevoli di essere naturi e essere naturi significa mettersi al servizio dei più piccoli che vi sono affidati sì, la la la a nome della comunità vi, per la vostra, vi ringraziamo per la vostra disponibilità. In queste settimane vi affidiamo i più piccoli tra noi. Sono il tesoro prezioso della nostra comunità, la nostra riserva di futuro. Abbiate le cura. Volete dunque accogliere la responsabilità dell'animazione e dell'educazione dei ragazzi? Sì, con la grazia di Dio, lo vogliamo. Come segno di gratitudine e per iscrivere i sostenibilità, la comunità, la volontà, vi, vi sono state consegnate le magliette dell'oratorio e vi chiediamo di iscrivere pubblicamente il vostro impegno. Adesso ragazzi, lasciate insieme a preghiera. Questo Crest, questo oratorio è animato dai ragazzi della nostra parrocchia, dai ragazzi del gruppo Giovani e dai ragazzi del gruppo Germoglio, degli adolescenti, ed entrambi i gruppi eh, in quest'anno hanno vissuto sia momenti di catechesi, appunto di attività eh, proprie per la loro età, ma anche momenti spirituali, di ritiri. Siamo reduci adesso, eh, pochi giorni fa, di un ritiro a Lecce a Tricase, vissuto con i ragazzi del Germoglio, che ha portato molto frutti. Questi qua sono i ragazzi che sono cresciuti qui in parrocchia. Eh, loro stessi hanno partecipato con al Grest e ora si ritrovano ad essere animatori. È veramente una grande grazia, questa grazia, eh, questo miracolo, Passerà attraverso i loro sorrisi, attraverso il loro stare insieme, attraverso il loro organizzare con l'angolo preghiera, no, dove ogni bambino potrà whatsappare con Gesù. Ecco, è qualcosa di bello proprio per eh, proporre sempre novità per questo paese e avere sempre un punto di riferimento valido e acceso. Come state vedendo dalle immagini, eh, potete vedere i ragazzi che stanno all'opera, eh, sistemare, aggiustare, a rendere tutto l'ambiente accogliente, appunto come accogliente una casa per i bambini, per i ragazzi. E veramente saranno due settimane piene eh, di grazia dove il Signore agirà eh, e dove veramente si ha la possibilità di poter mettere nel cuore di questi bambini un seme che poi eh, sempre di più con il tempo, con la preghiera, con la perseveranza eh, fruttificherà e germoglierà sempre di più perché loro sono il futuro. Una generazione narrà all'altra quelle che sono le meraviglie di Dio, no? E spesso crediamo che sono quasi sempre eh, le generazioni mature che devono raccontare una storia. Ebbene io vi dico come sacerdote eh, diamo spazio alla voce dei ragazzi, alla voce dei giovani, in quanto anche le giovani generazioni hanno una storia da raccontare agli adulti. Allora forse questo è tempo di ascolto, è tempo di ascolto, e tempo di attenzione, perché a questi ragazzi basta dargli un po' di spazio, una possibilità per mettersi in gioco. E veramente se tu più che essere un maestro diventi un testimone, loro ti danno il cuore e sono capaci di ver veramente di fare grandi cose.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 Per tutto quel che mi circonderà, con ogni sguardo che mi amerà, in ogni luogo che mi ospiterà. Un mondo tutto da inventare e noi ogni giorno, amati e chiamati a portare il tuo Vangelo, a chi nel cuore ha sete di verità. Insieme a ogni fratello, costruiremo nel cielo un ponte di entusiasmi incontro a chi è più sole. sole Arriveremo in detta e ci godremo il paesaggio. Tendimi la mano un po'. Io andiamo Accoglierò ogni gesto come un dono prezioso Ciaceremo in piedi e grideremo a gran voce In Dio troverai pace, in Dio troverai luce Con le nostre forze costruiremo nel tempo una casa in cui ogni uomo possa sentirsi accolto La sera la lembio e la mattina la svaganto. In questo momento in vantaggio è il Piglio! Le secchiate sono le prende a secchio pieno, eh? A secchio. pieno. Oh, eh, guarda, guarda, guarda. Oh. Questo sta è...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 Guardati intorno e ti accorgerai che esiste un mondo che è qui perché sei stato amato e sei amato ancora. Apri il cuore, vai fino in fondo e scoprirai che ciò che hai accanto aspetta te. È il tuo momento, devi averne cura. Se ti fidi del Signore, parole e libertà. Lasvire che te Signore, promessa e verità, il tuo posto troverai. Adesso è mio Alle mie mani lo hai affidato Mi hai promesso qualcosa di grande Mi hai creato per la felicità E allora custodirò e allora costruirò padre. Siamo alla conclusione del grest estivo 2018 nella parrocchia di maria santissima assunta in cielo in casandrino abbiamo passato un due settimane bellissime dove veramente non ce l'aspettavamo ma eh, questo grest quest'anno 2018 è risultato ancora più bello è ancora più emozionante e ancora uh, molto più um, positivo rispetto a agli anni passati e questo va in merito in particolar modo a tutti gli animatori questi ragazzi che hanno uh, aiutato supportato organizzato con responsabilità con gioia con comunione questi ragazzi tutti del grest ragazzi e giovani che ognuno nel proprio ruolo, nel proprio compito, in tutte le loro mansioni, per quanto riguarda i bambini, l'accoglienza, le attività, i giochi, le catechesi, hanno saputo dare il meglio, le musiche, eh, la regia, hanno saputo dare il meglio. Chi ha organizzato dietro le quinte, chi fa... Eh, i video, le foto eh, e tutto quello che riguarda davvero eh, la bellezza di questo oratorio estivo. Perché Crest, oratorio estivo. Allora, veramente con gioia io e anche a nome di Don Antonio Scarano, il Viceparroco, vogliamo ringraziare a voi ragazzi, adesso mi rivolgo direttamente a voi tutti ragazzi e giovani, che veramente avete messo il cuore, avete messo a disposizione alla vostra persona, ho visto ogni bambino volervi ogni giorno più bene perché si sentiva accolto, si sentiva amato, si sentiva protetto e sentiva in voi, vedeva in voi una figura di riferimento che eh, li portava, li guidava verso Gesù attraverso il gioco e attraverso tutto quello che il Grest richiede nei lavori nei servizi nelle attività più umili come nelle attività eh, ludiche dove si giocava si scherzava e allora davvero grazie grazie in primis a tutti voi ragazzi a tutti e a ciascuno di voi giovani a tutti e a ciascuno di voi eh, a ogni persona poi voglio ringraziare tutto Casandrino tutti le persone adulte che hanno lavorato qui dietro le quinte, dove hanno aiutato a pulire, a spazzare, a rendere sempre eh, l'ambiente eh, sempre più vivibile, perché stare 150 fra ragazzi e giovani e bambini è sempre un po' difficile. Ma eh, veramente eh, c'è stata una collaborazione eh, fino in fondo partendo dalla mattina fino alle quattro e cinque del pomeriggio. Persone che vengono a pulire, anche gli ambienti igienici, eh, i giardini, eh, preparazione eh, di, di, di, di, di torte, di angurie e di tutto quello che ce è bisogno. bisogno. Allora anche grazie per i ragazzi che hanno problemi eh, e disagi fisici e sono stati vicini e poi a tutto il popolo di Casandrino che in un modo o nell'altro ci ha aiutato a, a davvero a realizzare sempre meglio questo CREST con le offerte che so, libere che sono state date eh, per tanti bambini che veramente vengono da situazioni familiari, economiche un po' difficili ed è stato possibile eh, far partecipare anche loro sia qui ma anche con le due uscite che abbiamo fatto eh, comunque alle piscine eh, quando abbiamo fatto l'uscita esterna allora grazie grazie a tutti grazie al primo cittadino anche eh, che ha collaborato con lo spettacolino che si terrà eh, sabato sera eh, grazie grazie a tutti di cuore veramente che il Signore vi benedica che la Madonna di Casandrino veramente vi, vi benedica eh, vedo che sta sorridendo almeno questa è la mia sensazione e sta gioendo di tutto quello che eh, si sta realizzando specialmente del sorriso di tutti questi bambini ragazzi, giovani, adulti che sorridono alla vita sorridono allo stare insieme si sente già un po' di nostalgia i bambini dicono perché eh, cioè è finito, dopo due settimane anche i ragazzi, gli animatori anche gli adulti e questo significa che veramente è, è nato, oltre a un servizio è nato un qualcosa di bello la comunione cioè lo stare bene insieme in nome di Gesù e della sua mamma dolcissima grazie, grazie, grazie e che Dio vi benedica ringrazio i casandrinesi come ho detto prima, ma ringrazio anche tante persone e amici che da fuori hanno contribuito anche con la loro offerta a rendere veramente bello questo Crest e anche in particolare per tanti bambini che hanno vissuto un'esperienza meravigliosa. Ciao e che Dio vi benedica.